Quindi, che cosa sono le K hazard e a che cosa servono? Quello che abbiamo detto prima, voi potreste trovarvi con tantissime terminologie, quindi K sicurezza biologica, K sicurezza microbiologica, oppure in inglese microbiological safety cabinet, biological safety cabinet, K e by hazard K sicurezza biologica, cioè ognuno K afflusso la di sicurezza biologica, cioè ci sono tantissime terminologie per dire sempre la stessa cosa. Sono sempre K sicurezza biologica che possono essere utilizzate per microorganismi patogeni. Questo perché ve lo dico? Perché all'interno della documentazione tecnica potreste trovare eh, delle diciamo, terminologie del genere, ma se c'è scritto K biologica, la K biologica semplice in genere è per non, non è utilizzabile per quelli che sono eh, i patogeni. Da questo punto di vista, eh, che cosa servono le cappe bi-hazard? Abbiamo detto proteggio operatore, prodotto e ambiente. Da che cosa eh, di preciso? Da quelle che sono le normalissime routine lavorative eh, durante le fasi di lavoro dentro una cappa e quindi versamento, scuotimento, agitazione, gocciolamento, tutte quelle fasi che possono creare delle aerosolizzazioni, degli aerosol all'interno della cappa. Questo a noi interessa sempre come tecnici perché l'operatore che utilizza e fa queste manovre, quindi lavora con dei patogeni, fa queste eh, tipologie di lavorazioni, andrà ad infettare la cappa e quindi è bene capire che tutto l'interno della cappa, il piano di lavoro, sotto il piano di lavoro, oltre ai filtri, è tutto potenzialmente contaminato, compresa la parte esterna perché loro toccano, quindi quando noi andiamo con i nostri ferri fare attenzione a dove appoggiamo, dove ci mettiamo il laboratorio e quant'altro, quindi questa parte qua è fondamentale.